Sul nostro amico trapano a colonna, col quale faremo tutti i fori. Per chi fosse interessato a queste particolari punte da trapano, lascio il link sempre in descrizione con la mia applicazione Amazon. Bene, ora iniziamo a fare i primi 10 fori, dopodiché cambieremo diametro della punta e metteremo una punta leggermente più grande. fuori non ci resta altro da fare che bustarli e vedere se li ho fatti relativamente se li ho fatti bene ecco